Se subisco danno, il video finisce. Oh, siete seri. Ok ragazzi, oggi ci stiamo dirigendo verso Misty Meadow per provare la challenge. Se subisco danno, il video finisce. È una challenge veramente molto difficile ragazzi, io credo che praticamente funzionerà tipo... Vediamo quante che li riesco a fare prima di perdere, però voglio comunque provarci. Tra l'altro ragazzi la prima volta che entro in partita dopo l'aggiornamento di Star Wars è veramente fighissimo, mamma mia ragazzi, è... è uno sballo questo aggiornamento, l'ho apprezzato veramente un sacco per le skin aggiunte, non tanto per le note patch in sé, cioè per le patch che hanno fatto, ma quello è un altro discorso, va bene, comunque non credo ci serviranno cure ragazzi, perché tanto voglio dire il primo danno che subisco la challenge... Si rovina, quindi tanto vale che mi porto solo armi, non fa niente, sono più contento così. Vediamo se ha Misty Mythos, se è lanciato qualcuno, perché io qua non vedo movimento, almeno per ora Sarebbe veramente divertentissimo se io perdessi con del danno da caduta Quella cosa sarebbe veramente, veramente comica Questo quindi, ragazzi, è il primo tentativo, eh, io così come esce, così vedo pubblico Probabilmente, credo che a breve perderemo, ma sarà divertente così Sciallo. Allora, anche se, comunque, se sto sulle mie, se non... se faccio i fatti miei, ragazzi, forse questa sfida si può anche fare Io non sento proprio i movimenti, guys, forse devo spostarmi più in questa zona Ah, esatto, perché c'è un nemico, ok Sta sotto, vai, 29 Ok, bravo a costruire, quindi attenzione ragazzi Può modificare, ok, uno eliminato Oh, nessun danno, no, no, no, no no Calmo, calmo, calmo, calmo, sto dicendo nessun danno Ok ragazzi, lo vedo Eh, no, no ragazzi No, subito, danno